Dunque, prima di completare il discorso di ieri sulle date e poi applicarlo all'esercizio, volevo un attimo spendere 5 minuti a vedere le date che ci separano dalla fine del corso. Okay? Eh, noi siamo qui, 24 maggio, questa è l'ultima settimana diciamo, di lezione no? in cui con le lezioni di oggi e il laboratorio di domani trattiamo l'argomento e diciamo così, consideriamo chiuso l'argomento sulle simulazioni le due settimane rimanenti le due settimane rimanenti sono dedicate esclusivamente a esercizi d'esame quindi dal 30 maggio in poi salvo eventualmente che magari salgino fuori alcuni argomenti che sono da riprendere, ma per il resto faremo solamente esercizi. In parte saranno esercizi, buona parte saranno risoluzioni di temi d'esame. Quindi abbiamo fatto gli esercizi che abbiamo fatto esami dagli precedenti, prendiamo spunto da lì e risolviamo insieme in aula lì. In parte invece saranno come i due laboratori ho chiamati gli ultimi due laboratori anziché chiamarli esercitazione 12 e 13 li ho chiamati simulazione d'esame 1 e simulazione d'esame 2 ah, simulazione non vuol dire necessariamente c'è come simulazioni penso che qua ci potranno essere ma eh, il significato è che proviamo il laboratorio a fare come se fosse l'esame ok? allora quello che faremo noi giusto per capirci, per entrare in sintonia noi prepareremo quattro tempi d'esame per questa sessione, È come se fossero quattro esami veri, di cui poi, diciamo a sorteggio, in modo non, senza nessun criterio particolare, due li daremo per, la, per gli appelli che ci saranno a giugno e due li useremo in queste eh, simulazioni d'esame, no? per dirvi che il tipo di testo che vi troverete in laboratorio in queste due settimane sarà dello stesso tipo, della stessa difficoltà, l'abbiamo preparato nello stesso modo. In cui prepareremo il testo d'esame. Quindi dovrebbero essere due occasioni di, di, di prova, diciamo così, di simulazione di ciò che succederebbe all'esame. Allora, io vi stimolerei no, a, a prendere seriamente queste possibilità, non solo dal punto di vista di cercare di fare l'esercizio, farlo bene, farlo tutto giusto, questo lo diamo per scontato, ma anche sugli strumenti, sulle modalità. So che voi, molti di voi, si trovano bene, si sono trovati più comodi a lavorare sul proprio computer, sul portatili anche in laboratorio, però l'esame lo dovrete fare sulle, sulle macchine del laboratorio. Allora, in quelle due ultime volte, eh, quindi lasciamo perdere questo mercoledì, se volete fatelo già, ma sicuramente in quelle due simulazioni d'esame comportatevi come se fossimo all'esame, Quindi non usate il vostro PC, usate quello del laboratorio, il che vuol dire che se avete del codice vostro che volete usare, eh, dei progetti di prova, delle parti, lo potete, potete fare, ma ve lo dovete portare su chiavetta e ve lo caricate sul computer del, del laboratorio. Eh, domande del tipo ma dove è installato Eclipse, ma qual è la password di, di, di MySQL e cose di questo genere, è meglio se ce le facciamo eh? Eh, in queste due settimane piuttosto che farci il del giorno dell'esame <ride> che ci fa perdere tempo. Tenete presente che il tempo a disposizione eh, è abbastanza allineato anche con quello che avremo l'esame, anzi qua ne abbiamo un pochino di più, perché l'esame è composto da, poi più avanti quando entriamo proprio nelle, nelle simulazioni, vediamo sul chat, vediamo tutti i tempi, però essenzialmente l'esame avrete due ore di tempo a disposizione per svolgere l'elaborato e con una mezz'ora prima per prepararvi tutto. Quindi noi faremo... La, vedremo quanti studenti saranno iscritti, sicuramente faremo dei turni di laboratorio, non riusciremo a fare tutti insieme all'esame. Eh, quindi su, immaginiamo che ci sia un turno che inizia ad esempio alle 10, vuol dire che io lo l'appello lo faccio alle 9.30. Quindi arrivate, avete mezz'ora di tempo per mh, accendere il computer, provare a vedere se tutto funziona, se il chase... il tipico consiglio che vi do è prendete un progettino di prova che avete fatto voi che usi il database, eccetera, provate a, a eseguirlo in modo che, ad essere sicuri che tutto funzioni. A volte il computer è condiviso tra più persone, a volte il computer che si è sconfigurato, non parte qualche cosa, allora in quella mezz'ora lì eh, eh, vi diamo tempo di verificare se il computer su cui vi siete seduti no, ha tutto a posto. Altrimenti te, facciamo sempre in modo di avere un paio di macchine libere su cui spostarli eventualmente, okay? In modo che in quella mezz'ora, diciamo, quando si parte, tutti possono partire effettivamente per dappertutto. E poi la prova dura due ore effettivamente. Poi c'è la correzione che viene dopo. Allora, in laboratorio abbiamo tre ore, quindi esattamente praticamente la stessa cosa. Poi di dice tutto perso, ma eh, ci comportiamo esattamente allo stesso modo. Okay? Quindi questo è il messaggio che volevo darvi, cominciate a prepararvi. Cerchiamo anche di... Ehm, qui c'è un errore, chiaramente non è squadra 1, squadra 1, ma è squadra 1, squadra 2, anzi 2 prima e 1 dopo. Cercate anche di dividervi secondo le squadre. Anche chi interpretava adesso la prima squadra delle 8 e mezza come beh, dalle 9 e quarto, 9 e mezza in avanti comincia a pensarci, eh, cerchiamo di mantenere un po' i tempi giusto per riuscire a, a far rendere questa simulazione. Ok, quindi questo era il primo avviso diciamo, importante. Il secondo avviso è questa data qui, del 6 giugno, in cui abbiamo fatto un altro scambio di lezioni con con Lioi. Voi sapete che lunedì alle 8.30 avete il benvenuto mattutino della settimana da, da, da lunedì mattina da parte di Lioi, ecco, ci tenevo anch'io almeno una volta no? a, a, a vedervi il, il, il, il lunedì alle 8.30. Quindi lunedì 6 giugno, che arriva poi da me, così lo, lo vedremo tutti, ehm, alle 8.30 ci sarà la di programmazione e invece alle 10 ci sarà, eh, si chiama, mh, rettiri calcolatori e programmazione semplicemente lo scambio d'orario. Perché questo scambio d'orario? Perché in quel giorno, il 6 giugno, in aula magna, sarà consiglio sì di difficoltà, c'è una giornata di presentazione delle lauree magistrali del settore ICT. Io devo andare a presentare l'ingegneria informatica alle 10.10, .10, quindi abbiamo fatto uno scambio di, di orari per incastrarlo. No, ve lo dico non per farvi i fatti miei, ma perché se qualcuno di voi è interessato in termini di laurea magistrale, a passare al settore ICT, dal settore gestionale, eh, quel giorno può venire a sentirci, sarà poi una, se, se poi vi interessa per condividere, ci sarà poi un'agenda in cui in ogni orario, in ogni fascia oraria, c'è una laurea diversa, c'è una laurea di in informatica, in elettronica, in meccatronica, eh, ICT for smart system e così via, no? tutte le lauree del dipartimento di elettronica e del dipartimento di automatica e informatica sono presentate in quella giornata. Quindi se vi interessa potete andare a sentire e a parlare con chi organizza e chi, chi propone i corsi. Blu È il 6 giugno, lunedì. Fine dei, delle premesse. Ok, invece andiamo avanti con il nostro problema pratico sulle, eh, sulla gestione delle date. Allora, ieri un po' di corsa, abbiamo messo insieme tante cose e eh, abbiamo capito un messaggio che se usiamo i tipi di dato forniti e offerti da Java 8 la nostra vita sarà più semplice, ma ci saranno alcuni momenti in cui dovremo fare il conto con il passato, con alcune librerie che ancora non si sono convertite ai tipi di data e eh, ora di Java 8. Una di questi, eh, queste riserve indiane ancora in cui non, non è arrivata la modernizzazione è quella dell'interfacciamento con database. Allora, noi quando parliamo di date, abbiamo dato un database, in realtà dobbiamo tenere presenti tre livelli diversi, date o ovviamente. Uno è cosa dice lo standard SQL. Devo prendere il librone che dice che definisce le SQL e definisce una certa serie di tipi di dati con i loro comportamenti, e una certa serie di funzioni standard per potercela fare poi però non esiste nulla che sia lo standard SQL, esistono i singoli database in particolare noi usiamo MySQL che implementa i tipi temporali in modo diverso non del tutto conforme allo standard, ma questo qualunque database se andate a vedere le parti delle date e delle ore sono quelle in cui i vari database differiscono di più e quindi dobbiamo capire lo standard cosa dice dobbiamo capire MySQL che cosa fa ma poi non basta, perché noi non andiamo direttamente a parlare solamente con MySQL, scrivendo le query in SQL, perché poi queste query noi le generiamo e analizziamo i risultati dal codice Java. Quindi di mezzo c'è ancora JDBC, che farà la sua conversione di tipo, dal mondo SQL, anzi in particolare MySQL, al mondo Java. Quindi mettendo insieme questi tre livelli, che cosa salta fuori? Allora, Partendo dallo standard, questi sono i tipi di dato che SQL definisce come tipi standard, quelli principali, perlomeno. C'è un tipo date, che gestisce solo le date. C'è un tipo time, che memorizza solo gli orari, l'ora, minuti secondi e frazioni di secondo. Poi c'è un tipo definito dallo standard SQL che si chiama timestamp che sarebbe l'unione di un date e un time messi insieme. Quindi hanno sia la data che l'ora. Eh, poi ci sono dei tipi di dato estesi che sono with time zone, quindi lo definisci time, time with time zone oppure time with time zone, in cui l'orario, anziché essere interpretato come normalmente nell'ora nel locale, è interpretato in, una, uh, in un fuso orario esplicito. Questi sono i tipi definiti dallo standard, tutto sommato semplici. MySQL fa una cosa leggermente diversa. Allora, il tipo date dello standard, c'è anche in MySQL, si chiama date, che sono dei valori che hanno la parte data, la porzione data, ma non la porzione tempo con un range un po' particolare nel senso che dal 1 gennaio dell'anno 1000 al 31-12 dell'anno 9199 vabbè sul 9199 non ho grossi problemi sull'anno 1000 non si capisce mai perché dovrebbe esserci questo limite ma c'è se fosse uno storico comincia a crearmi qualche problema poi il tipo che lo standard chiamava timestamp cioè data più ora non esiste in MySQL ma esiste un tipo che si chiama datetime che fa più o meno la stessa cosa data e ora messi insieme ovviamente con range di date che è quello supportato dal, dal, dalla variabile date per complicare le cose MySQL definisce anche un tipo di dato che si chiama timestamp ma che non fa la stessa cosa di quello che vorrebbe lo standard Timestamp contiene, anche lui, data e ora, con un range diverso, quindi va dal 1 gennaio 1970 al 19 gennaio 2038 perché quello eh, rappresenta il numero di millisecondi dall'epoca, eh? quindi è il numero intero il limite del, del 2038 perché lavora solamente su, su, 16 bit anziché, su 32 bit anziché su 64. Quindi, va in overflow nel 2038 no? nel 2038 perché ci sarà, sarà una bella grana andare ad aggiornare tutti i sistemi che, che contavano il tempo su 32 bit e ce ne sono tanti in giro un po' come voi non avete vissuto molto l'anno 2000 in cui c'era da aggiornare tutti i software che eh, lavoravano solamente con due cifre eh, dell'anno e, e non quattro cifre quindi questo tipo di timestamp è diverso, è un'alternativa a daytime, mentre daytime memorizza separatamente anno, mese, giorno, eccetera, invece timestamp è semplicemente il numero, se vogliamo quello più efficiente, ma anche quello meno, mh, più lontano dallo standard. In più, eh, meglio non usarlo, ma esiste, i tipi timestamp e daytime soprattutto il tipo timestamp è stato inventato per questo, hanno la possibilità di auto-inizializzarsi ed auto-aggiornarsi cioè nelle prime versioni di, di MySQL, poi questo mh, non è più stato reso una funzionalità automatica per default per riuscire ad avvicinarci un po' di più allo standard, ma nelle prime versioni di MySQL, se tu definivi una colonna di tipo timestamp il valore di quella colonna veniva automaticamente aggiornato tutte le volte che quella riga veniva inserita o modificata, ma cancellata no perché c'era anche la, la colonna e quindi in automatico, gratis, senza fare nessun lavoro, avevi sempre una casella che diceva la data, anzi distante, di ultima modifica di quella riga e poteva servire, per tornare utile. Ehm, questo chiaramente è totalmente inventato da MySQL, non, non, non, è, non è parte di nessuno standard e quindi via via l'hanno eh, in qualche modo disabilitata questa funzione e se vuoi riabilitarla lo puoi fare in questo modo. Poi ci sono una variabile di tipo time cioè un tipo di dato di tipo time che è diverso si chiama come il time dello standard ma non si comporta nello stesso modo perché il tipo time in MySQL è stato pensato sia per memorizzare l'ora della giornata quindi va dal 0, 0, 0 a 2359, come lo standard fa ma in più hanno pensato ma questa variabile di tipo time la possiamo usare anche per misurare gli intervalli di tempo che non necessariamente devono rimanere entro le 24 ore e quindi l'hanno già messo dentro un numero intero in secondi e, e quindi questo numero intero va in positivo o in negativo fino a circa 800 ore quindi se pensate che in un variabile tipo time, nello standard provate a scriverci 25 ore e lei ve lo tronca e ve lo mette a 1 perché avete fatto il giro delle 24 se qui invece il in MySQL scrivete dentro 25 eh, rimane 25 ah, quindi questo tipo è un tipo con doppia funzione sia l'orario del giorno sia in un intervallo di tempo poi ci sono dei sottotipi ad esempio il tipo anno che può essere rappresentato e eh, questo è un inganno eh? è un anno che normalmente rappresenta su quattro cifre però questi simpaticoni di MySQL per risparmiare spazio, e non si so sa bene perché, hanno deciso che le variabili di tipo anno, Ia, erano memorizzate su un byte solo, ah, un byte solo ha 256 valori diversi, massimo, come faccio a memorizzare un anno su quattro cifre? Dovrei arrivare fino a 9999, non mi bastano 8 bit. Allora loro hanno detto, vabbè, lo memorizzo su un byte e se il valore del byte va tra 0.69 lo converto nel XXI secolo, se cioè tra 70 e 99 lo converto nel XIX secolo. Eh? Una porcata immane, potete immaginare, perché se io voglio memorizzare 1969 non posso, e neanche il 2070. Anzi, se rischio di farlo, incremento di un oranno, torno indietro di un secolo, cose di questo genere. Allora, questi sono, posso usare la parola schifezze, che si sono accumulate negli anni, fin dalle prime versioni, poi per ragioni di compatibilità sono rimaste. Eh, schifezze che noi possibilmente cerchiamo di driblare, di evitare, eh, cerchiamo di lavorare, conoscendo un po' come sono le cose, lavorare in un sottoinsieme in cui lo standard e MySQL, tutto sommato, coincidono, fanno le stesse cose, fanno cose di buon senso, hm? che evitano di andarci a, a nascondere dei bachi in luoghi. Eh, impensabili. E poi in questa, questi due livelli, a questi due livelli dobbiamo aggiungere poi il terzo, perché noi non interagiamo direttamente con MySQL ma ci interagiamo per tramite del connector. Quindi anche qua di nuovo se vogliamo ci sono due livelli. Da un lato c'è la definizione dei tipi di dato che ci dà JDBC. La libreria di DBC, ricordiamoci come libreria, è e neutra rispetto al tipo di database. Quindi definirà dei tipi che si conformano abbastanza, il più possibile, allo standard SQL. Non può la libreria di DBC andare dietro ai singoli dettagli, alle singole stranezze di ogni singola implementazione di database e eh, il connector, in questo caso il connector di MySQL, deve in qualche modo adattarsi, adattarsi verso l'alto, cioè verso Java, ai tipi standard e verso il basso al database eh, opportuno, no? quindi vediamo cosa fa. Allora, in JDBC sono definiti tre tipi di dati, dati scusate, che stanno all'interno del package Java.SQL, lo stesso dove ci sono le altre interfacce JDBC questi tipi di dato, che sono javasql date, javasql time e poi c'è un javasql timestamp sono, per quanto possibile, corrispondenti paralleli ai tre tipi di dato standard date, time e date time delle SQL standard che abbiamo visto un paio di minuti fa quindi se ho un database con una colonna di tipo date, i suoi valori vengono mappati in java.sql.date. Se cioè, un database con una colonna di tipo timestamp eh, time standard, viene mappato su java.sql.timestamp. Oh, questo in teoria. Perché abbiamo già capito che in pratica, già, ad esempio, noi con MySQL una colonna di tipo timestamp non ce l'avremo mai. Semmai abbiamo una colonna di tipo date time, ehm, che più o meno funziona nello stesso modo. E poi, quindi, verso il mondo SQL, so già che ciò che troverò sotto non sarà mai esattamente conforme a questi tre tipi standard. Verso Java, andiamo a vedere cosa ha fatto la libreria JDBC. Ovviamente la libreria JDBC si è dovuta mappare sui tipi di dati esistenti, esistenti quando è stata inventata la libreria JDBC. E quindi hanno detto, vabbè, il tipo date lo mappo su date. Cioè di fatto, java.sql.date è una sottoclasse di java.util.date. Ma java.util.date abbiamo imparato ieri che è un istante di tempo, contiene sia la data che l'ora. Allora quando io leggo una query, in una query, una colonna di tipo data, e JDBC sì, mi ritorna un oggetto java.sql.date, questo oggetto java.sql.date in realtà è un java.util.date in cui i millisecondi sono messi a zero o le millisecondi sono messi a zero. Il purtroppo non è che non ci sono, sono messi a zero. Perché questa roba qua, spostata in un fuso diverso, vi cambia la data. Idem, um, se vogliamo peggio, Java.sql time, che è una colonna di tipo Time, ti ritorna un oggetto java.sql.time, che è bello, che è carino, ma possiamo vedere dentro in realtà lui è un tipo di java.util.date che quindi ha sia la componente data che la componente ora. E la componente data viene messa 0, no, no, proprio 0 no, perché non esiste una data 0, viene messa alla prima data utile che l'oggetto date è in grado di trattare, cioè il 1 gennaio 1970. Quindi se in una colonna database c'è scritto una colonna di tipo type alle ore 13.28, quello che vi salta fuori in Java è, sono le 13.28 del 1 gennaio 1970, non 13.28 e basta, e poi sta a voi all'inizio di programma, riuscire a ignorare quel primo gennaio del 1970 che però c'è e quindi deve, non devi mai usare quel valore, devi ignorare sempre i, i singoli campi no? quindi purtroppo i, tutti i mali vengono a convergere qui l'unico che tutto sommato si salva è timestamp, che poiché ha una data e un'ora a parte il fatto che in, in MySQL si chiama date time non timestamp ma poiché lui la prende una data e ora gli va bene ma passi su java.util.date tranne che java.util.date ha la precisione del millisecondo e timestamp invece ha la precisione del nanosecondo allora in realtà l'oggetto timestamp è sottoclasse di date in cui viene aggiunto un secondo campo che conta i nanosecondi all'interno del microsecondo, cioè le frazioni di microsecondo. E, no scusate, cioè di millisecondo. Un date lavora a millisecondo e poi ho un numero che è da 0 e 1 milione che mi conta i nanosecondi all'interno di quel microsecondo. E quindi in realtà ho due campi diversi, se andate a vedere la definizione di timestamp avete, avete un getTime che restituisce un long e poi un getNanotime che restituisce i, i, i nanosecondi. Hm? Allora, questi tre tipi sono i tipi di input e di output con cui parlare con il database. Quindi se avete un database che ha una formula di tipo date o time o datetime, eh, avete un eh, result set.get quando fate un getDate, getDate non restituisce javaUtilDate, ma restituisce javaSqlDate. Poi sta a noi riconvertircela nell'oggetto che ci serve. Vabbè, in realtà, visto che sono tutte sottoclassi, un Java SQL date è anche un Java Util date quindi lo possiamo usare direttamente così. Ma in realtà sappiamo che è di più, che è qualcosa di leggermente diverso. Questi sono i tipi con cui abbiamo a che fare. E quindi, mettendo insieme tutto, il percorso da MySQL a Java, che cosa fa? Allora, se una colonna MySQL di tipo date viene simulata come, una, eh, come un oggetto JavaSQL date, se una colonna di tipo time, a parte il fatto di andare oltre le 24 ore, viene restituito un oggetto di tipo JavaSQL time, se una colonna o di tipo time, time, date time o di tipo timestamp, viene restituito un oggetto di tipo JavaSQL timestamp. Tutti e tre sono sottoclassi di java-util-date. Questo qua è il mapping che abbiamo. IR non guardiamo neanche, è talmente schifo. Questi sono i tipi con cui dobbiamo, che dobbiamo usare per interfacciarsi con database, perché JDBC è fatto così. Se noi non vogliamo usare questi tipi, perché comunque sono figli di date che fa schifo già di suo, eh, dobbiamo più il più presto possibile prendere questo oggetto e trasformarlo in in un local date in un local time o in un local date time e viceversa, quando scriviamo dei dati nel database, dobbiamo lavorare il più possibile nel nostro codice con local date, local time, local date time e il più tardi possibile convertirlo in oggetti javasql subito prima di inserirli nella query perché nella query devo inserire per forza oggetti di quel genere Okay. Cioè? Beh, cioè usare le funzioni di conversione dai tipi vecchi ai tipi nuovi anche qua che sono state aggiunte ai tipi Java nativi quindi anche qua, quando, così come ieri abbiamo visto che ai tipi Java.util.date con l'introduzione di Java 8 sono stati aggiunti due o tre metodi che permettessero di, di convertirli verso i tipi nuovi la stessa cosa succede i tipi SQL. Quindi all'oggetto timestamp sono stati aggiunti questi metodi che parlano instant o parlano local date time. E all'oggetto javasql date sono stati aggiunti due metodi che parlano local date. Allora, questo lo riassumo in questa figura da tenere presente, no? come bignamino, quando dobbiamo fare le conversioni. Qui noi abbiamo dei tipi local date o instant, ad esempio qua sulla sinistra. Non ho messo local time perché è talmente raro dover lavorare su, con, con un orario senza data che non volevo complicare la figura, ma una cosa analoga c'è anche su local time. E qui ci sono le varie funzioni di conversione, se volete passare da una variabile di tipo java time local date o java time instant da e verso una variabile di tipo javasql timestamp javasql date C'è cioè, tutte le frecce possibili supportate quindi tipicamente se io voglio inserire una data per dire un database io avrò una local date e col metodo java.sql.date valueof mi trovo l'oggetto date date come javasql e non come java util date e l'oggetto date lo posso usare nella mia set, set date della, del, del prepare statement. Viceversa, quando faccio una query e ho un risultato di tipo data, è, a, uscirà fuori, quando faccio il get date, un oggetto di tipo JavaSQL date, a cui chiamo direttamente to local date per ottenere l'oggetto local date. E quindi i metodi, diciamo così, come regola nostra operativa, i Bing che facciamo, le classi Java, eh, e i metodi del DAO, facciamo in modo che parlino con l'esterno solamente con tipi java.time. Quindi in un Bing non memorizzo mai un java.util.date, tantomeno un java.sql.date, abbiamo già imparato tanto tempo fa che java.sql non deve mai uscire dal DAO, eh, ma sempre java.time.qualcosa e anche i metodi del DAO avranno un'interfaccia di ingresso e di uscita di tipo java time e se internamente devono usare Java javasql lo fanno ma internamente i metodi del DAO allora, vediamolo subito con un esempio e quindi facciamo adesso un esempio in cui approfittiamo sia per esercitarsi sull'aspetto delle date con un esercizio che abbia a che fare con le date sia per esercitarsi sull'argomento delle simulazioni allora che esempio vi propongo? vi propongo questo esercizio qui che è tratto l'anno scorso l'ho dato come simulazione d'esame quindi era un nuovo dell'anno scorso non all'esame, ma simulazione in simulazione di laboratorio e ehm, un po' così si riesce a leggere eh, lavorava su un dataset che non, non, non abbiamo ancora usato, quindi è nuovo, eh, cosiddetto del bike sharing. No. Eh, questi signori di, di San Francisco gestiscono, cioè ba, Bay Area Bike Share, gestiscono un servizio bike sharing, un po' come quello che c'è qua a Torino nella Bay Area, quindi all'area della Bay Area di San Francisco. Eh, a un certo punto hanno deciso di fare una sorta di concorso, una challenge per, per dire, vai, fateci vedere, ci sono dei programmatori che sono in gamba a fare delle applicazioni che siano legate, che possono essere usate dal Bay Sharing, noi vi mettiamo a disposizione i dati e voi provate a fare le operazioni. E quindi eh, come parte di questa challenge che hanno lanciato hanno rilasciato dei dati dei dati relativi a due annualità dall'agosto 2013 all'agosto cioè 2014 e dal settembre 2014 all'agosto cioè 2015 quindi abbiamo praticamente due anni interi di informazioni sul, sull'utilizzo delle biciclette nell'area di San Francisco gestite da questa, da questa associazione da questa, eh, compagnia ovviamente Um, allora, non andiamo a vedere i dati nel formato originario, erano nel formato CSU con tutta una serie di informazioni, io già li ho presi, li ho ripuliti, li ho messi in SQL, tanto per semplificarci la vita e non perdere tempo dietro a questa cosa. E in SQL il dataset contiene due tabelle, una tabella che si chiama station, e la tabella station contiene le informazioni sui punti di interscambio installati, cioè i luoghi in cui puoi andare a prendere o posare una bicicletta. Ciascuno caratterizzato dal nome, nome del posto, le coordinate latitudine e longitudine, il numero di posti bici disponibili, in un campo chiamato dock count, e la città in cui è stato installato, in una colonna chiamata Landmark poi c'è una seconda tabella, TRIP TRIP rappresenta i singoli viaggi compiuti con la bicicletta quindi la tabella station è formata una tabella statica eh, ogni volta che una bici viene presa e riportata si aggiunge una riga, ma c'è una nuova riga nella tabella TRIP TRIP registra la durata di ciascun viaggio espressa in secondi insieme alle stazioni di partenza e di arrivo quindi la bicicletta sta presa qui, posata qui con la data e ora di presa e data e ora di riporto e in questo caso anche l'identificativo numerico della bicicletta quindi il database ha una struttura di questo genere dove siamo? ho sbagliato cartella no, abbiamo queste due tabelle station che contiene uno station id, nome, latitudine e longitudine Dock count, teniamolo presente perché ci serve, cioè quanti posti ci sono, nome della città, poi c'è la data di installazione, ma direi che non ci interessa. E poi ci sono le varie trip, ciascun trip, ciascun viaggio ha un identificativo intero, una durata che è un intero, e poi l'informazione parte sulla partenza, start date, start terminal, start station. Allora, questa è un attenzione ai nomi, lo chiama start date, ma in realtà è un date time quindi data e ora di partenza la stazione di partenza come intero, e quindi si mappa sullo station id e anche la stazione di partenza come stringa che corrisponde al nome della stazione c'è un po' di ridondanza, a questo campo qua non servirebbe a niente però c'era nel dataset e l'ho lasciato poi la stessa cosa sull'arrivo, l'arrivo è data e ora di arrivo di restituzione della bicicletta, in quale stazione come intero e in quale stazione come nome della stazione destinataria. Numero della bici che è stata presa, quindi il numero di matricoli di ciascuna bicicletta e vabbè gli ultimi due sono dati che tra l'altro non sempre ci sono, hanno a che vedere con l'abbonato, cioè chi l'ha presa questa bici, quindi il tipo, non c'è eh, la matricola di chi l'ha abbonato, né il nome, c'è solamente il tipo di abbonamento, quindi normale, permanente, un, un viaggio solo o altro e, e il codice postale del, di residenza di questo tizio qua direi che interessano poco anche perché se, se poi lo guardate non sono completi questi dati non ci sono sempre allora queste cose qui io le ho già messe in SQL sotto forma di queste due tabelle la tabella station è la tabella trip, si possono vedere alcuni dati, ad esempio per la stazione, l'ID, il nome, latitudine e longitudine, sono longitudini molto diverse dalle nostre perché siamo a San Francisco, eh, e dock count che è il numero di stalli disponibili in ciascuna fermata, in ciascuna station. Landmark è la città, vedete che le città sono 4 5, non molto di più: San José, San Francisco. Palo Alto, Mountain View, Redwood e basta direi e beh, data di installazione ovviamente sono tutte precedenti al 2015 e poi ci sono le singole trip durata del trip vedete Start Date che è un data ora i secondi non ci sono, sono sempre a zero però e ci dice ad esempio che in questo viaggio è durato 1000 secondi, 1032 secondi, è stata presa la, la bicicletta dalla fermata 69, che corrisponde a San Francisco Caltrain 2, alle ore 11.31 del 29 agosto 2013, è stata restituita alla fermata 69, cioè la stessa fermata dove l'ha presa, ha fatto un giro poi l'ha restituita dove l'ha presa, ovviamente è possibile, alle 11.48 dello stesso giorno, 11.48 prima erano le 11.31, e poi ci sono i dati sull'abbonamento. Questi sono i dati che abbiamo a disposizione. Cosa ci chiede su questi dati l'esercizio? L'esercizio ci chiede di fare due cose diverse. Prima cosa, questo è un 2, non permette all'utente di selezionare una data elencare per ogni stazione il numero totale di trip in partenza da tale stazione nella data selezionata e il numero totale di trip in arrivo nella stessa data questo è semplicemente un'università di riscaldamento leggiamo i dati e contiamoli le stazioni vabbè, devono essere elencate in ordine di latitudine partendo da nord andando verso sud e nel caso in cui nella data selezionata non siano sono presenti trip, trip indicarlo come un messaggio di attraverso e questo, vabbè, facile. ci hm? Facciamo due metodi del DAO, che abbiamo solo dei dati e li contiamo, serve semplicemente per farsi i metodi che ci servono per il punto successivo. Al allora, punto successivo invece ci chiede di fare la simulazione. E dice, Voi abbiamo, noi abbiamo le stazioni, ok? Quelle sono installate. Dato il traffico che c'è, quante biciclette devo avere? E quante ne devo mettere in ogni stazione? Cioè, se io in una stazione al un mattino la riempio di biciclette, piena, c'è il rischio che qualcuno che voglia lasciare la bicicletta lì non può perché è già piena. Quindi, nessuna stazione deve essere mai piena, perché impedisce a persone di posare la bicicletta lì, e viceversa, nessuna stazione dovrebbe essere vuota. Quindi è un problema, diciamo così, non banale decidere al mattino supponiamo che durante la notte vengano ribilanciate le cose ma che al mattino quante biciclette per registrazione eh, devo far trovare ai miei clienti in modo da minimizzare il rischio che un cliente vada lì per prendere una bicicletta e non la trovi oppure vada lì per posarla e sia già tutto pieno. Allora questo lo facciamo attraverso una di simulazione per capire come vanno le cose simuliamo con dei dati reali una diverse disponibilità di biciclette nelle stazioni. Allora, se siamo responsabili del servizio e vogliamo valutare attraverso una simulazione il bilanciamento ottimale dei posti disponibili, la data inserita rappresenta il giorno da simulare, quindi mettiamoci in quel giorno e vediamo cosa sarebbe successo se, in quel giorno, tale giorno deve essere feriale, perché magari il giorno, abbiamo deciso che il giorno, i giorni critici sono solo quelli feriali sabato e domenica non ci interessano altrimenti la simulazione non deve essere effettuata si ipotizzi che all'inizio di tale giornata tutte le stazioni siano piene al k% della loro capienza massima questa è una semplificazione enorme no, perché eh, al mattino uno presume che le stazioni a partire eh, vicino a ai luoghi d'arrivo delle persone che sono vicino alla stazione ferroviaria debbano essere pieni, mentre invece quelle che sono vicine all'università devono essere vuote, perché le persone al mattino vanno dalla stazione all'università e alla sera sarà più e viceversa quindi la configurazione ideale di sicuro non è quella in cui tutte le stazioni sono al 50% o al 60% o al 70% ma tutte alla stessa percentuale ci saranno alcune stazioni che sarebbe opportuno che al, al mattino adesso fossero quasi piene e altre che fossero quasi vuote si potrebbe simulare in questo caso ci fa simulare una cosa più semplice facciamo finta che tutte le stazioni siano in qualche modo uniforme siano equivalenti e le carichiamo tutto il mattino con lo stesso fattore di carico cioè la percentuale di biciclette presenti K è un valore da 0, 100 e si simula che ciascuna stazione siano piene al K per cento della loro capienza massima, quindi una stazione che abbia capienza massima, dove era che sono la prima ha capienza massima 27, quindi se la carico al 50% avrà 13 biciclette parcheggiate al mattino e 14 posti vuoti. E questo va bene per tutte. Quindi al mattino ho una situazione di partenza, in cui che so, le, tra 3 del mattino nessuno ha prendere le biciclette, io le distribuisco le biciclette in questo modo. Poi cominciano ad arrivare gli utenti e si fanno i giri che vogliono fare. Si simuli il traffico di biciclette tra le varie stazioni, senza tener conto dell'identificativo della bicicletta, non interessa quale bicicletta è, ma non interessa le persone da dove vogliono andare, da dove a dove. Ma qui la, la domanda di servizio che ho sul mio sistema, qual è? Sono gli spostamenti che le persone vogliono fare me li sto inventando? no, li sto prendendo da, da, da dati storici so che in un giorno analogo le persone si sono effettivamente spostate in questo modo quindi simuliamo in condizioni diverse come si potrebbero spostare mantenendo traccia solamente l'occupazione delle varie stazioni quindi devo sapere non quale bici ma quante ce ne sono le bici per me sono indifferenti, intercambiabili il simulatore deve calcolare due parametri e questi parametri dipenderanno in funzione della data specificata a seconda del giorno che scelgo ovviamente dei comportamenti delle persone diverse e dal valore di K del fattore di riempimento iniziale il numero di questi due valori sono il numero di prese mancate cioè il trip in cui una persona vorrebbe partire da quella stazione ma in quel momento in quella stazione ci sono zero biciclette e trip e invece il numero di ritorni mancati, cioè il numero eh, di volte in cui una persona vorrebbe posare la bicicletta in quella stazione, perché storicamente abbiamo quel trip, il termine di quella stazione, ma in quel momento quella stazione è piena e quindi non può consegnare. Allora, il nostro servizio ideale è un servizio in cui entrambi questi parametri sono a zero. Cioè nessun utente è rimasto senza bicicletta quando lo voleva, nessun utente ha trovato difficoltà nel di restituirla quando lo voleva Qualunque numero diverso da zero è un peggioramento del servizio. Combinato ovviamente con il fattore K, che più è alto K, più il servizio mi costa, perché vuol dire che sono le biciclette che devo comprare. Ma quindi l'ideale sarebbe avere un K piccolo di questi due numeri pari, più possibile a zero, o più vicino possibile a zero. Poi ho provato a fare un po' di simulazione, non sono mai riuscito a ottenere un zero, questo lo scopriamo poi insieme. Eh, perché l'ipotesi di avere un fattore di carico costante su tutte non permette di supportare quel traffico quindi, teniamo presente che lo zero si può ottenere in qualche modo con qualche configurazione iniziale perché i trip che vediamo sono trip che sono stati effettivamente fatti quindi qualcuno li ha fatti in quella giornata con la bici l'ha presa e l'ha posata quindi si, lo poteva fare con una configurazione iniziale che però noi non conosciamo e ne stiamo simulando qualcuno Ok, questo qui è il lavorato che dobbiamo farci, tra... cominciando oggi, e vediamo se riusciamo a terminare o no, o, o terminiamo oggi o terminiamo lunedì. Allora, io a livello di progetto Java parto da, da un semilavorato e parto da un'interfaccia di questo genere. No, in cui essenzialmente ho già definito un elemento di tipo date picker per scegliere una data in cui l'utente può selezionare una data e schiacciando il bottone conta trip di fatto fa il, esegue la richiesta del primo punto dell'esercizio cioè contare il numero di trip che partono da ciascuna stazione, quindi stazione per stazione in quella data e arrivano stazione per stazione in quella data e poi c'è la parte interessante, è il bottone simula, che lancia la simulazione impostando un fattore di carico K, che qui ho fatto impostare attraverso un elemento slider, piuttosto che non dover scrivere il numero a manina. Okay? Allora, partiamo da questo: se vogliamo. Se qualcuno ce lo vede su, su GitHub c'è già esattamente questo progetto da cui sto partendo adesso. Eh, tanto per familiarizzarci vediamo che questo oggetto qua si chiama, a livello di codice dov'è questo qui, si chiama Peak Data, Peak Data, lo vediamo, questo oggetto qua si chiama Slider K lo slider che mi imposta il valore di K questi due bottoni eseguono le azioni che si chiamano, tanta fantasia Do Conta Trip e Do Simula dentro il controller ok? allora io ho già inizializzato il controller col copia e incolla che non fa nulla e costruiamo questo progetto quindi la prima cosa che dobbiamo fare è definire uno, due oggetti, no? Station e Trip, che, che modellino il database io anche qua ve l'ho risparmiato la, la noia di farli e li ho già creati in questo progetto quindi l'oggetto Station contiene esattamente i campi della tabella Station secondo le solite regole, campi privati col costruttore che li richiede tutti getter, sector, hash code equals no. la vita di un oggetto Java Ecco, l'unica cosa che vale la pena di notare è che la data di installazione, che poi noi non usiamo, non ci serve in questo esercizio, l'ho eh, dichiarata come local date, java.time.localdate, e non come Java util date o altro. Perché local date? Ma Perché se vado a vedere nel database, dentro station, innanzitutto è un campo di tipo date, solo la data, non ha i minuti e i secondi. Infatti anche nei dati lo vedo che viene visualizzata solamente la data di installazione e non l'ora di installazione. Quindi a livello di Java mi serve un oggetto local date, non un date time, non un oggetto tipo local date time. Per il resto non c'è nulla di più intelligente in questo oggetto. Analogamente l'oggetto trip ha qualche campo in più. L'id del trip, la durata, eh, stazione di partenza come intero come stringa, stazione di arrivo come intero come stringa, il numero di bici e gli altri dati sul, sul cliente e poi ci sono l'orario di partenza e l'orario di arrivo che questa volta sono dei local date time perché hanno sia la componente data sia la componente ora. Se andiamo a vedere il database, sui trip vediamo che questi sono dichiarati come date time in MySQL che è corrispondente al del timestamp delle SQL standard e effettivamente contengono sia la data che l'ora come abbiamo visto prima quindi lo dichiaro come local date time e poi vabbè, ho soliti metodi generati automaticamente questo è il punto di partenza Adesso, ehm, la, cosa dobbiamo fare? Beh, eh, il punto 1 ci dice trova tutte le stazioni e per ciascuna stazione, dato il, il giorno, per ciascuna stazione trova quanti trip partono e quanti trip arrivano in quel giorno in una determinata stazione. Allora, la prima cosa che devo fare è leggere quali sono le stazioni. Allora, anche qui, metodo stupido, ve lo faccio già vedere. Guardiamo insieme le parti facili, già fatte, poi facciamo insieme quelle difficili. Allora, qui ho un metodo del DAO, eh, che ho chiamato Get All Stations, che costruisce una di station leggendo, essenzialmente, tutta la tabella station. Quindi, niente, non c'è intelligenza qui sopra. Esegui la query, seleziona tutte le stazioni e le metti semplicemente in questa lista. Qui ho un metodo di utilità chiamato buildStation che prende il result set e mi istituisce l'oggetto station nuovo chiamando il costruttore. Il buildStation è solo qua sopra. Ecco, l'unica cosa, visto che parliamo di date, da osservare sul metodo buildStation è che l'oggetto station dentro ha un campo localDate. Giusto? La data di installazione. Quando io faccio la query, select asterisco mi dà la colonna installation che è di tipo date. Il metodo che uso per estrarlo è un getDate e il getDate mi restituisce un oggetto di tipo java.sql.date. Qui non c'è scritto, è scritto solamente date come tipo di ritorno ma in realtà è un date dentro Java SQL, non è utile date. Quindi questa chiamata fino a qui restituisce un oggetto JavaSQL date, che non è per sua natura compatibile con local date, ma il metodo date che è un metodo che è stato, dicevamo prima, aggiunto in Java 8 all'oggetto JavaSQL date, mi istituisce in date. Quindi l'unica modifica che faccio è questa. Se vedete l'esistenza dei, dei tipi di dato java.sql praticamente qua non c'è. Cioè, esiste per una frazioncina di secondo dopo che è stata estratta dal database, subito prima e immediatamente dopo, viene convertita da un local date il quale va a finire nell'oggetto. Ok, e quindi questo è il mio metodo getAllStations. Volendo per simmetria potremmo vedere come è fatto un metodo getAllTrips, poi in realtà non ci serve, ma. Eh, dove è solo per vedere il trattamento diverso che ho sulle trip. Le trip hanno dei dati di tipo dateTime, e quindi, per estrarre un tipo date time, devo chiamare il metodo getTimestamp in Java, in gdbc. Infatti, il mio metodo buildTrip per estrarre lo startDate e endDate chiama getTimestamp. Ricordiamoci, cioè in gdbc ci sono i tre metodi: getDate, getTime e getTimestamp che servono per stare dati di tipo date o di tipo time o di tipo dateTime barra timestamp SQL quindi sia DateTime SQL anzi MySQL sia timestamp MySQL per leggerlo in Java devo chiamare il metodo GetTimeStamp non esiste un metodo getTimeDate DateTime non c'è, si chiama timestamp pur chiamando timestamp restituisce un oggetto di tipo java.sql.timestamp java.sql.time, che è una sottoclasse di date con tutto, ma io questo java.sql.time lo converto immediatamente a un local date, date time, perché la componente data la punte ora, subito. Okay? Così dentro il mio oggetto trip ho semplicemente un oggetto local date time, che è molto più semplice da usare. Allora, a partire da questo... possiamo cominciare a costruire le varie funzioni che ci servono Allora il primo metodo che dovranno chiamare gli utenti sarà questo do conta trip in cui diceva il testo eh, seleziona una data e poi per ogni stazione conta il numero di trip in partenza allora selezionare una data cosa vuol dire? vuol dire andare a prendere la data qui, da questo Date Picker. L'oggetto Date Picker forse non l'abbiamo usato, non lo ricordo. Quando lo apro o posso scrivere la data qua direttamente oppure lo posso, quando clicco sul calendarietto si apre e mi permette di selezionare la data che voglio. Poi questa data io la posso interrogare come? Dal mio codice Java andiamo a vedere DateTicker chi è, che cosa fa io mi sono salvato la pagina di documentazione di date picker e ha un oggetto eh, value che è di tipo the value property represents the country selected local date Quindi, questo oggetto qui, facendo parte di java.fx8, si è già aggiornato ai tipi di java.time e mi restituisce già, già un oggetto di tipo local date, come piace a me. Quindi, quindi questo oggetto calendario fa lui la conversione, fa lui i controlli string, non mettiamoci a prendere una stringa e poi cercare di parsificarla, lo fa già tutto lui, eh? quindi non tocchiamo le, le cose sporche permette all'utente di inserire una data sotto forma di testo oppure di selezionare la calendaria quindi l'utente può anche scrivere la mano la data se vuole Questo, questa data qua che avevamo scritto prima 3-5-2016 la potrei anche scrivere io a mano oggi è il 23-5-2016 non la prende valida se io provassi a scrivere 43 probabilmente quando lo vado a leggere mi dà un'eccezione 23 è oggi mm? ok allora la prima operazione era chiedo la data di oggi uguale si chiamava picker date se non sbaglio quell'oggetto quell lì pick data punto get value leggo il dato che ha inserito l'utente, local date lo pesco da java.time. E adesso chiederò semplicemente al modello, caro modello, dimmi le statistiche di quel giorno. modello che non ho ancora, me lo devo costruire ovviamente. Mm? Uh, le statistiche cosa sono? Beh, sono di fatto una serie di valori stazione, trip in partenza, trip in arrivo stazione, trip in partenza, trip in arrivo per quella stazione quindi possiamo definirci magari una classe statistiche che contenga queste tre informazioni e poi verranno restituite da qua, quindi qui immaginiamo, per ora lo scriviamo ma poi dobbiamo implementarlo lista di eh, station stats, statistica di stazione, stats, stats uguale model.calcolo stat sulla data. Chiamiamolo date, scusate, è più facile, non confondere con data, date. E questa cosa qua la dobbiamo visualizzare. Quindi il nostro primo compito alla fine del modello è implementare un metodo di questo genere. E poi qua lo facciamo tra un attimo, visualizza le statistiche. Ok? Allora, lavoriamo nel modello che in questo progetto qui non c'è ancora. Cosa dovrà avere il modello? Beh, sicuramente il modello ha bisogno di ricordarsi le stazioni. Quindi l'elenco delle stazioni. L'elenco delle stazioni è facile da ottenere perché abbiamo già il metodo del DAO che l'interroga e poi vediamo cosa ci serve man mano questo lo metto come variabile del modello perché una volta che l'ho letto quello non cambierà più, quindi non lo vado a leggere ogni volta lo leggo la prima volta e poi basta ah, quindi diciamo non è seggio null e poi posso fare un metodo semplicemente getStations Che se l'ho già letto ritorna semplicemente quello altrimenti lo vado a leggere dal DAO quindi Babs si chiama Babs DAO questo oggetto qui uguale Quindi ogni volta che ho bisogno di usare eh, e poi return ogni volta che ho bisogno di usare l'elenco delle stazioni posso chiamare il metodo pubblico del DAO, del modello, getStations, il quale si occuperà la prima volta che viene chiamato di fare effettivamente la query del database, l'altra volta semplicemente di restituire la collection che c'è già per evitare qui inutili e tutte con sempre lo stesso risultato poi mi serve devo implementare questo metodo che ho ipotizzato di avere calcola stats. nel modello quindi dovrò avere un metodo calcola stats che riceve una local date e restituisce una lista di oggetti immaginari, per immaginari, adesso lo devo fare, statistiche. Eh, local date è facile da mettere a posto, basta importare a java.time, station stats è un oggetto che volevo creare. Stesso cosa per me è un semplice oggetto che contiene le statistiche che sto calcolando. L'oggetto, diciamo, usa e getta, mi serve solamente per questa query. Perché altrimenti non saprei come restituirle, queste cose. Potrei avere un array di interi e poi i nomi delle stazioni, però per metterli insieme dovrei confidare sul fatto che l'ordine sia lo stesso, mi sembra un po' una schifezza. Mi serve un elenco di cose che sono fatte da tre campi, la stazione, il numero di trip di partenza e il numero di trip di arrivo. Fine, costruiamoci un oggetto fatto così quindi avrà tre campi: il primo si chiama station, il secondo è un intero eh, trip. Eh, living, come si chiama la tabella? trip started, numero, il numero di trip che sono partiti da lì e il numero di trip che sono finiti, ended, in quella stazione. E quindi ci andiamo a generare il suo costruttore generiamo il get resetter e abbiamo finito poi mi sono dimenticato di scrivere private qua davanti e boh Quindi io la cosa più semplice che posso fare è popolare questa tabella statistiche stazione per stazione. La cosa, diciamo così, prima otteniamo qualcosa che eventualmente funzioni, poi se vogliamo lo proviamo a ottimizzarlo. Quante sono le stazioni? Sono 70. Quante righe sono? Qua, no, questo è il trip sono 71 stazioni quindi non mi frega niente dell'efficienza se devo fare 70 query anche se sono poche o efficienti va bene lo stesso non sono 70.000 eh, in questo caso ciò cioè che cresce col tempo è il numero di trip non è il numero di stazioni cresce cresce molto poco quindi per il momento penso a una soluzione semplice non mi preoccupo di renderla più efficiente okay? quindi posso pensare che eh, creo una lista di stazioni poi il new array list di questa cosa qua e va bene è utile e poi stazione per stazione chiedo al database dimmi quanti trip partono e quanti arrivano Quindi, Stazione S. In stations. Anzi, chiamiamo Get Stations così siamo sicuri che se per caso non avessimo già chiamato, ce la chiamiamo non ci serve la query. Creiamo un nuovo oggetto, vabbè no, lo facciamo dopo. Abbiamo la stazione S e dobbiamo calcolarci ad esempio i trip started. Come facciamo? chiediamo il DAO. Quindi istanziamoci una copia del DAO qui per noi e chiediamo al DAO get trip started o oh, chiamiamolo addirittura count che non voglio avere i trip, voglio sapere quanti sono dalla stazione S e poi posso fare la stessa cosa con i trip terminati eh? e a questo punto posso semplicemente creare un nuovo oggetto Station Stats in cui ti passo la stazione che è S e trip start e TripENTED sono i due numeri che ho appena, calcolato, ho appena non calcolato, ho fatto calcolare al DAO ho so sbagliato uno station, uno stadio, ah, c'è un exit. E a questo punto semplicemente eh, stats.add di chiamata st devo fare una riga sola e alla fine semplicemente ritorno stazza se ricordate sempre in prima battuta cerchiamo di fare cose semplici non complicarci troppo la vita questo è il modo più semplice che mi vedete mi serve un dato lo chiedo al dato mi serve un altro dato lo chiedo al dato certamente non facendo tante query ma sono sicuro di arrivare al risultato facilmente senza perdere, senza infognarmi, una cosa complicata se poi vedete che è più complicato, beh, cercherò di, di, di ottimizzarlo eventualmente adesso devo semplicemente implementare questi due metodi semplicemente per modo di dire implementare questi due metodi all'interno del DAO countrip started che ricevono una station e restituiscono un intero Allora andiamo a prendere il DAO andiamo a get all station, get all trips e aggiungiamo eh, public in country started di eh, perché questa cosa di Uh, station S uh, non bastano non basta la stazione se mi accorgo adesso mi serve anche la data ce la voglio sapere tutti i trip che partono tutti i trip che partono in quel giorno quindi devo anche aggiungere un local date date e aggiungerò anche nel chiamante, non mi era venuto in mente prima. Quanti partono da questa stazione in questo giorno? Allora, quanti partono da questa stazione in questo giorno è facile fare con una query, basta andare a chiedere, supponiamo che la stazione sia la stazione 12, allora basta andare a chiedere nella tabella trip, select count, from where? Vabbè, la stazione di partenza è 12, quindi abbiamo detto che si chiama start terminal uguale 12, and la data è il se so, 15 settembre. Però noi non possiamo mettere start date uguale allora qui le date le scriviamo facciamo una query a mano, le dobbiamo scrivere in, in uh, sintassi ISO quindi 15 settembre 2013 2013 09 15 Se faccio questo probabilmente mi da zero come risultato Nonostante il 15 settembre 2013 presumo che ci siano qui non le vedo perché. Ma perché? Ma perché il, la colonna start date contiene data e ora. Questa uguaglianza dice la data di partenza è uguale a 15 settembre 2013 esattamente mezzanotte in punto, perché non essendoci l'ora, quando faccio il confronto con date time, i secondi, ora e minuti secondi sono messi a zero. Allora io quello che voglio fare è confrontare lo start date la parte data dello start date, come il 15 settembre. Come si fa? Beh? Si prende Google e si scrive SQL date from date time. va a vedere se c'è una qual funzione sql 2008 non mi piace andiamo a cercare mettiamo i sql addirittura c'è la fonte nell'ordine di importanza se trovate la documentazione ufficiale è sempre meglio date and time function, ce n'è una che si chiama date che dice extract the date part of a date or date time expression quindi una funzione SQL in cui dico al database estrai dalla start date solamente questa, date e confrontala con la data che ti ho dato che ti ho specificato in questo caso ce ne sono due Okay. C'era una cosa che non sapevo fare, non a caso all'esame vi lascio usare internet, sono andato a cercare e in 30 secondi ho trovato una soluzione. Poi magari non ci metto 30 secondi, ci metto 3 minuti, ma vi assicuro se provate a farlo a mano, allora cosa faccio? Devo prendere... Ho visto persone che l'anno scorso facevano start date maggiore o uguale di 2013 000 and minore o uguale di 23, 59, 59, Dopodiché, questo lo scrivi a mano, quando devi creare quei due istanti di tempo in Java, su UDI. No? Allora, cerchiamo sempre di, di, di investire un po' di tempo e un po' di lucidità no? nel trovare una soluzione semplice quando si può, non semplice c'è semplice, ma perlomeno lineare, perlomeno comprensibile. Okay? Eh, lo dico per esperienza, no, lo, agli esami ho visto persone perdere un'ora dietro una cosa che richiedeva il primo risultato o il secondo risultato di Google facendo una ricerca giusta, okay? non serve scaltabellare sulle slide o altre cose. perché. Sempre, noi mettiamo sempre qualche cosina, sia all'esercizio che avete visto, sia all'esame, qualche cosina che, che non, non è esattamente la copia di quello che avevamo fatto prima. Perché è normale, cioè, sal, poi salta fuori in quel problema, ti serve quell'operazione lì, non è che la puoi, le puoi vedere tutte prima Ok? Allora, questo è il tipo di query che mi può andare bene: dove ho due parametri chiaramente sono la stazione e la data. Occhio, qua sembra una stringa questa roba qui, ma non è una stringa per noi. Lì di dentro gli iniettiamo un oggetto di tipo data. Dobbiamo iniettare un oggetto di tipo java.sql.date. Non timestamp, perché sennò avrebbe anche i secondi, e ci frega. Ok, allora prendiamo questa query qui, la linearizziamo. Copia. E andiamo giù di DAO per fare questo metodo. SQL uguale, sta roba qui, chiudo le virgolette, punto e virgola, dove al posto di questa data ovviamente ci metto un parametro, plaf, al posto della stazione di partenza ovviamente ci metto un parametro, punto e interrogativo. Quindi, from ring, where station start terminal uguale, start date uguale. A questo punto, solito lavoro che faccio sempre, creo eh, la DB connection, eccetera, eccetera, no? connection con uguale DB connect punto get connection eh, prepare statement uguale punto prepare statement di questa stringa SQL java st qui c'è ne eccezioni anche qua dentro poi mm -hmm. devo impostare questo statement prima di essere eseguito a due parametri che devono essere impostati quindi avrò il primo parametro che è un intero, che è il numero della stazione, start terminal, quindi s.getstation.id station Scusate, primo parametro 1 getStationID. Eh, dai, su. La virgola riesco a metterla. Il secondo parametro è una data di tipo date quindi st.setDate il metodo setDate vuole primo parametro c'è una posizione, no. c'è la 2 e secondo parametro vuole un oggetto di tipo date java.sql.date io non ho un oggetto java.sql.date ho un oggetto localDate come faccio a passare da un java.sql.date a un localDate? qui ho un local date e voglio convertirlo in un JavaSQL date. Allora il metodo più veloce è prendere il metodo statico valueOf della classe date, JavaSQL date, e gli passo la local date che mi restituisce una date. Quindi da local date verso date. Questo metodo valueOf è un metodo statico di factory dell'oggetto date. Quindi java.sql.date.value of date il value of richiede una local date. Quindi anche qui l'unico punto in cui effettivamente le date di Java SQL sono proprio quando vado a toccare la query fatto questo lo eseguo E se va bene, anzi non se va bene, se non ho eccezioni, visto che è un'eccezione di count, conterrà esattamente una riga. Quindi questa riga devo posizionarmi sulla prima riga, oppure con first con next è uguale, ho una riga sola, quindi devo posizionarmi sulla prima e poi ritornare il risultato che non è altro che rs.getInt dell'unica colonna che c'è. Indici di colonna che ricordiamoci partono da 1, non da 0. Ho messo il numero di colonna perché in realtà il nome della colonna non lo so, è una colonna che si chiama count barra asterisco, o la rinomino, dicendo se un count asterisco as qualche cosa, allora do un nome esplicito alla colonna, se no visto che ne ho una sola, non mi, mi creo troppi problemi. E la indico per numero. e Questo è per quanto. Dobbiamo poi prendere la cosa analoga per la end started, quindi una cosa tutto simmetrica, in cui vado a leggere la data di arrivo, chieda, cioè ora, la data dell'ora di arrivo, la data di partenza, e metto a posto il tutto. Se volete lo metto a posto io mentre voi fate l'intervallo, così poi lo vediamo girare quando rientrate tra 4 ore e 20 minuti. Vabbè? Vista ora, se vi fidate.